Sicuramente insomma. a parte insomma netto di tutto sono, ecco, poi dobbiamo specificare le difficoltà che una pubblica amministrazione attraversa insomma, nella, nella gestione di, che, di quelle che sono le opere, di quelli che sono i grossi finanziamenti che si, si ricevono, però è chiaro che poi devi sapere gestire. Quando poi si hanno strutture ecco, sottodimensionate è chiaro che, che diventa ancora più difficile poter stare passo di quelle che sono le aspettative, le legittime aspettative di chi magari ha ricevuto un finanziamento e deve mettere in esecuzione quell'opera. Ecco, la povera Stefania Rivedini, ecco, povera nel senso direttrice di dell'area dell ambiente e cultura, e sola nella, nella, nel suo ufficio, costretta a dover assolvere una serie di, di, di, di impegni gravosi per una città di 26.000 e, e passa abitanti. Otro, dipendente che aveva, era come l'houp di, di, di 10-15 procedimenti, cioè cose impossibili, cioè molto spesso ti scontri con una pubblica amministrazione che è incapace di poter stare al passo di tutti gli interventi che magari sono stati finanziati e avviati, quindi si capisce bene che con poche risorse, con pochi dipendenti diventa davvero un'opera faraonica poter avviare tutto e, e avviare le, ovviamente gli interventi che meritano tipo questo, però ci stiamo lavorando ovviamente l'impegno è massimo perché giustamente ecco, la città di Comersano è una città straordinaria è una città molto ricca ha un patrimonio culturale notevole ha un, patrimonio, ha un polo archivistico di tutto rispetto un polo museale un polo ecclesiastico con tutti i monumenti, insomma, c'è tantissimo, c'è tantissimo. Questa struttura e quindi eh, la Community Library, la Fondazione di Bagno, è, è davvero per costituire il fiore dell'occhio della città, della città e della società e della comunità, ecco, della nostra comunità. Le intenzioni sul, su, su San Benedetto sono le migliori perché dopo riflessioni con, con, con la politica abbiamo deciso di, dedicare, di, di fare di San Benedetto davvero il ruolo bibliotecario per eccellenza, quindi poter eh, trasferire qui anche la biblioteca comunale, poter trasferire qui l'archivio storico, far sì che questa Viva e oggi vive, e questo è molto importante. Oggi si percepisce questa vitalità anche nell'avviare i lavori della community library. Ecco, avverti questa sensazione di, eh, di, di, di piacere, piacere dettato da, da, da, da un sapere che è già in e già si prospetta. Cioè, percepisci quale potrà essere lo sviluppo di questa, di questa struttura con ambienti ricchi, ricchi, eh, non solo di, di, di, di libri, ma ricchi di, di un sapere particolare che solo organizzazioni come la Fondazione di Bagno hanno saputo in questo periodo creare e trasferire alla gente di Comersano non solo, ma a tanti, tanti, tanti al, tante altre persone che hanno avuto la fortuna di frequentare e di, di, di, di, di vivere, letto in favola, letto in ta, tante, tante, tante cose che da loro. Fondazione, insomma, ha, ha coltivato e, e quindi mh, si percepisce ecco, la, la soddisfazione di un amministratore proprio questo, perché nelle tante cose che un sindaco ovviamente è costretto ad affrontare come, ehm, come sindaco di una città, quindi i più svariati provvedimenti, dicevo prima, dai le, dalle cose più, più, più banali alle cose più impegnative. Beh, poi quando sei al cospetto di eh, giornate tipo questa. Ecco, queste giornate ti appagano del sacrificio quotidiano che magari tu affronti e sono iniziative, sono progetti che ti fanno guardare oltre. Ecco, come diceva giustamente il Presidente, a prescindere da quella che potrà essere la mia amministrazione o quella che c'era prima o l'amministrazione futura, quello che conta è poter dare quel contributo intelligente, lungimirante, affinché queste strutture, queste iniziative possano andare nella direzione giusta, creare, seminare cultura, seminare crescita sociale, provocare quella evoluzione della società che sola è in grado di poter det determinare, dettare un cambiamento intelligente, perché oggi Dico sempre, in un periodo eh, sociale, particolarmente etnico, particolarmente compromesso, non possiamo che affidarci a, a, a, un, sapere, a un sapere, a dedicarci e, e a, a, a, al sapere, alla cultura, perché oltre al fatto che oggi, ecco, le imprese culturali, tutto quello che eh, attiene alla cultura può dare ricadute anche di tipo lavorativo, economico però ecco, sono, è un settore che sicuramente produce, produce una, una, uno, sviluppo, uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista sociale quindi eh, l'attenzione ecco, dell'amministrazione è, ripeto massima, si lavorerà, si lavorerà si faranno gli sforzi migliori affinché si possa andare nella direzione giusta e si possono aspettare soprattutto i tempi perché l'iniziativa del centenario è importantissima e quindi noi eh, saremo vigili su questo, cioè che noi, ci siamo già attivati col trasferimento ecco, con, quelli che possono essere, con quello che potrà essere il trasferimento dell'attuale della eh, sede della fondazione provvisoriamente verrà allocata in altri ambienti, per rendere possibile da subito l'inizio dei lavori Cercheremo di fare tutto il possibile affinché questo, insomma, questo trovi, eh, trovi la computer realizzazione. Poi è chiaro, variabili ce ne possono essere, non, non, mettiamo mai, insomma, eh, non diamo mai certezze perché, ripeto, eh, amministrando ti rendi conto dei, che gli imprevisti possono essere molteplici. Però ecco, bisogna essere eh, attenti e gestire, gestire queste, queste cose nel migliore resta il fatto che l'iniziativa è di, di una valenza eh, straordinaria, di un'indubbia valenza e, e su questo credo che eh, ognuno di noi dovrà, do, dovrà dare insomma, il, tutto il contributo possibile e, e immaginabile affinché davvero si possa, eh, si possa poi raggiungere il risultato, il risultato che, che, che, che intendevo, non solo community library, library ma anche tutto il polo bibliotecario negli ambienti che si stanno ristrutturando che può e pollo e, archivistico, e tutto quello che può diventare San Benedetto. Questo è del mostrum acugli, no? all'epoca delle Vadesenia. e Forse il, è destinato a essere mostrum acugli. Si diceva stamattina conversando con dell delle latine delle Puglie, no? e veniva, veniva così ricordata come la tene delle Puglie. Siamo nel posto giusto. Quindi evidentemente il Fato ha deciso che la vocazione di questa nostra struttura debba essere quella. E io sono, credo molto al destino del Fato. Quindi evidentemente dobbiamo andare in questa direzione e non sbagliamo direzione perché siamo sulla direzione giusta. Questo è il posto che potrà essere ecco, di ausilio alle future generazioni. Inteso così potrà essere di ausilio alle future generazioni affinché nel tempo possa produrre i risultati migliori. Io e la mia amministrazione per quello che può comportare ci crediamo tantissimo, ci crediamo tantissimo. Abbiamo sempre detto nel corso della, della, della, scorsa, della scorsa campagna elettorale che crediamo molto nel discorso identitario della nostra città, il discorso identitario della nostra città che non è guardare soltanto al passato ma anche, ma anche al futuro. Passa attraverso questo tipo di iniziative, non potrebbe essere altrimenti. E quindi siamo fermamente convinti che perseguendo questa, perseguendo questa strada potremo sicuramente qualificarci, potremo raccontarci, potremo eh, essere gli amministratori. Forse da ricordare per iniziative valide. Ecco, è questo, dobbiamo lasciare, cercare di lasciare qualcosa di, di, di, di, di, di migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. E questa è forse la, la cosa più importante. Lasciare qualcosa di più, più, più bello, più, più attraente, più accattivante, più, di più. Lasciare di più. È in questo spirito che vogliamo agire e in questo spirito agiamo. Grazie.